Ma come mi vesto a Natale con le Cindy Girls? Le mitiche Cindy Girls! Ed eccole qui le mitiche Cindy Girls con Ella Bortoli, Cindy Starrita 64, Rosa Vitale, la Stefi Capricciosa, Cristiana Carpentieri e naturalmente anch'io, Laura Gioia! e chissà loro come si vestiranno a Natale il loro link andate a sbirciare è qua sotto intanto andate a scoprire come mi vesto io a Natale guardate il video ciao e buona visione ciao ciao Outfit Outfit di Natale Outfit di Natale mi preparo ecco come mi vesto io a Natale ma girando sul web ho trovato delle cosine interessanti da consigliarvi andiamo a vederle ho trovato questo vestitino con le stampe con i babbi Natale di lana corto guardate quanto è carino è veramente molto carino questo andrebbe bene per il Natale poi c'è anche questo sul rosso con le renne e anche questo è al ginocchio molto caldo e molto bello poi c'è anche questo con la gonna e il maglioncino di lana bianco anche questo è stupendo poi se qualcuna vuole usare anche questo abito rosso che è piuttosto sexy ed elegante è bellissimo anche questo. Un altro vestito molto bello che a me piace molto è questo qui, sull'argentato. Guardate che bello che è. È veramente molto molto carino e rimane, praticamente rimane in altri colori perché c'è anche il dorato. C'è il rosso. C'è questo dorato un po' più scuro. Allora, questo è più chiaro e questo è più scuro e poi c'è verde sono tutti e tre sono tutti e tre vestiti molto molto belli eh sì è un po' scollato però eh, anche a Natale si può usare guardate anche questo tubino fatto in questo modo è particolare e carino con eh, il Babbo Natale disegnato e anche questo eh, è in vari colori c'è questo viola, c'è questo grigio, questo qui è nero col babbo natale bianco e c'è anche sul blu. Guardate che carino, tanto quest'anno dobbiamo stare in casa. E questi stivaletti che sono sul rosso con la pellicetta bianca e neri sempre con la pellicetta bianca. Ragazzi sono carinissimi guardate bellissimi e con gli stivaletti abbiamo finito l'outfit natalizio mi raccomando iscrivetevi al mio canale vi ringrazio di essere arrivati fino qua un like se vi è piaciuto il video ciao e al prossimo video ciao ciao